Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo un argomento molto interessante e molto veloce. Noi abbiamo scaricato un file .dxf, è una parte diciamo, della città di Perugia, la planimetria, e vogliamo aggiungere un campo, cioè noi vogliamo vedere ad esempio quali sono le entità superiori a 1500 eh, m2. Noi abbiamo eh, scaricato questo file .dxf da questo... Vedete il sito qua da Umbriageo e vedete che loro ci dicono che il sistema di riferimento è l'EPSG3004. Allora noi che cosa facciamo con QGIS? Molto velocemente andiamo nel menu layer, facciamo aggiungi layer ed è un vettore, il DXF, poi noi lo convertiremo in, nello shapefile SHP, facciamo aggiungi vettore. Clicchiamo nel pulsantino dei tre pallini ed andiamo appunto nella nostra scrivania e segnaliamo il perugia.dxf facciamo apri. Adesso vedete noi possiamo fare il tasto aggiungi e lui ci darà un messaggio. Lui non individua il sistema di riferimento. Noi abbiamo visto nel sito web che ci segnalavano che è il 3004. Allora in QGIS, in questo campo ricerca dove c'è la lente, è sufficiente scrivere 3004 Vedete, lui ce lo segnala, noi lo inseriamo, è il famosissimo Monte Mario. vedete qual è la zona di riferimento, è l'area dell'Italia, diciamo centro-sud, diciamo così. Facciamo ok e adesso attendiamo che lui individua eh, molte entità. Noi facciamo soltanto quella poligonale per sapere i palazzi e le aree, non facciamo i vettori diciamo, puntiformi, non facciamo i vettori a forma diciamo, di linea, facciamo i poligoni e facciamo ok ancora una volta lui forse ci chiederà vedete sempre il riferimento del sistema di riferimento 3004 e facciamo ok a questo punto noi lo vediamo, vediamo eh, comparire il nuovo layer che è un layer vettoriale vedete questi sono i palazzi questi sono i vari parchi e è stato messo all'interno del pannello delle, delle, dei layer chiamato perugia entities perché noi abbiamo selezionato solo le entities, le entità poligonali ma facciamo così, vediamo, tentiamo di capire, vedete qui c'è scritto EPSG 3004, se veramente è stato correttamente georeferenziato. Andiamo all'interno del menu Detail e doppio clicchiamo OpenStreetMap soltanto per aggiungere, diciamo, una mappa per capire se ci ha preso. Prendiamo il, questo layer, lo trasciniamo sotto per far apparire e vediamo che ad occhio noi riusciamo a capire che per esempio si sono no, i palazzi allineati lungo le strade, se noi le selezioniamo si può capire che c'è una corrispondenza vedete ad esempio qua se noi selezioniamo deselezioniamo il nostro layer di XRF c'è una corrispondente da OpenStreetMap. Street Map <coughs> questa è via Gubina, cioè la via che porta dal centro di Perugia verso Gubbio quindi significa che è stato correttamente georeferenziato grazie a quello che abbiamo fatto nell'apertura del file allora a questo punto se noi per esempio prendiamo questo tasto qua vedete le informazioni degli elementi e clicchiamo questo qua questo poligono, vedete che ci si apre il pannellino e ci dice quali sono i campi, questi sono i campi che sono stati messi dalla persona che ha creato questa entità vettoriale, però vediamo i metri quadri per esempio lo mette all'interno di un menu che viene chiamato derivato, vedete che ci sono i metri quadri, no? qui dice che sono 3900 metri quadri questa entità che abbiamo selezionato però non fa parte proprio dei campi, allora quello che dobbiamo fare è convertire questo DXF in uno shapefile, facciamo tasto destro sopra questa nuova entità che abbiamo fatto e facciamo esporta, salva elementi come, vedete che qui noi lo, lo salviamo come un SRA shapefile, cioè .shp, e andiamo a decidere dove, andiamo sempre nella scrivania e noi lo chiamiamo Perugia. Tanto cambierà eh, le tre letterine dopo il puntolino, quindi lo chiamerà SHP. E poi vedete, aggiungi file salvato sulla mappa e seleziona tutti i campi. Se noi volessimo per esempio deselezionare dei campi perché non ci interessano i campi della tabella attributi potremmo farlo qua. E facciamo ok a questo punto attendiamo un attimo ed ecco vediamo che eh, viene creato con un altro colore allora qui possiamo eh, deselezionare per un Entity Entities che DXF e lo facciamo o lo deselezioniamo facciamo direttamente i rimuovi layer e vediamo che in marrone è venuto un nuovo layer vettoriale che è identico a quello precedente <coughs> se noi vediamo le caratteristiche possiamo vederle nel tab informazioni vedete dice che è stato riproiettato al volo in 3004 in cui adesso noi possiamo diciamo, eh, modificare la tabella attributi tant'è vero se noi adesso facciamo tasto destro e facciamo apri tabella att attributi vedete questi sono gli, i famosi campi no? ma noi vogliamo aggiungere un campo che è il campo area vedete che non c'è il campo area anche se viene calcolato indirettamente da QGIS come si fa? si clicca su questo apre il calcolatore dei campi che sembra un pochino un pallottoliere lo clicchiamo e vedete che viene automaticamente messo il segno di spunta su crea nuovo campo che non è un campo virtuale, è un campo vero e proprio perché con il vettore SHP lo possiamo fare il campo in uscita lo chiamiamo area e poi ci mettiamo un numero intero la lunghezza 10 queste cose qui le possiamo lasciare eh, anche stare e che caratteristica avrà questo campo? semplicemente noi andiamo qui nel, nel menu geometrie e selezioniamo area quella che ha eh, il dollaro doppio clicchiamo a questo punto possiamo fare ok, attendiamo un attimo e vedete che è stato aggiunto un altro campo area che sono in metri quadri, vedete questa entità qua è 1022 metri quadri che finalmente abbiamo e possiamo interrogare direttamente, tant'è vero se noi chiudiamo il, eh, la tabella attributi no? e adesso per esempio sempre con il tasto questo delle informazioni, selezioniamo questa entità qua, vedete che adesso ce lo dice direttamente che i metri quadri sono 3932, se andiamo in quello calcolato praticamente la cartesiana è identica, vedete 3932 metri quadri adesso siccome eh, dopo la conversione da DXF a SHP abbiamo aggi aggiunto un nuovo campo nella tabella attributi, noi questo campo lo possiamo interrogare finalmente possiamo fare tasto destro, apri tabella attributi possiamo andare nel tastino delle espressioni e finalmente noi adesso lo troveremo all'interno vedete della, della casellina discesa a campi e valori. Prima non c'era e possiamo fare laddove area, cerchiamo l'operatore, sia ad esempio superiore, diciamo, diciamo superiore a 1500. Adesso possiamo fare selezione elementi. Chiudi e vediamo se ce l'ha selezionato graficamente, possiamo anche dirgli con questo, con questo tastino qua ce li porti tutti in cima, vediamo se ce li fa, questo tastino è disposto la selezione in cima, vedete? Sono selezionati, facciamo chiudi e vedete che adesso se noi facciamo uno zoom finalmente abbiamo selezionato tutti gli elementi che sono al di sopra dei 1500 m2 vedete questi qua no facciamo così facciamo la prova selezioniamo vedete che questo è 396 non va bene mentre questo qua è 1560 quindi è di 60 m2 a sopra è la nostra selezione finalmente L'abbiamo potuto selezionare, quindi abbiamo convertito un file di XF in SHP, poi abbiamo aggiunto un campo con il tastino pallottoliere e poi abbiamo fatto un'espressione, abbiamo detto selezionami all'interno del nostro layer tutte quelle entità laddove l'area sia superiore ai 1500 metri pari. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.